Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di carote. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono carote tagliate a pezzetti, cipolla, acqua, prezzemolo, parmigiano, pepato, pan grattato aromatizzato, uova, sale, pepe, noce moscata. Per la panatura semi di papavero o pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Posizioniamo il cestello con le carote e facciamo cuocere per 25 minuti 100 gradi velocità 1 le carote sono cotte adesso rimuoviamo il cestello dal boccale andremo a svuotare il boccale e trasferiremo le carote in una ciotola e le faremo raffreddare Dopo aver svuotato il boccale e aver lasciato raffreddare le carote, adesso mettiamo la cipolla, il prezzemolo, il pepato e il parmigiano e facciamo tritare per 10 secondi, a velocità 10. Triniamo un po' sul fondo del boccale. Adesso Mettiamo le carote, il pangrattato aromatizzato, l'uovo, la noce moscata, il sale, E, il pepe. e azioniamo il bimbi per cinquanta secondi a velocità sei. composto è pronto adesso prepareremo le polpette nel frattempo riscaldiamo il forno a 180 gradi. Iniziamo a formare le polpette, prendiamo un po dell'impasto andiamo a dare la forma classica della polpetta e adesso ne paneremo un po Alcune con i semi di papavero e altre col pangrattato aromatizzato. Questo sarà l'effetto delle polpette panate con i semi di papavero. Magari è conveniente fare prima tutte quelle con i semi di papavero e poi quelle col pangrattato aromatizzato. Proseguiamo così. Facciamo un'altra polpetta che stavolta paneremo con il pan grattato aromatizzato e proseguiamo così al nostro gusto. Dopo aver formato tutte le polpette, adesso noi le andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi. Per chi lo gradisce può cospargerle con un filo d'olio. In alternativa possono essere cotte eh, friggendole in olio bollente. Andiamo a cuocere. Le polpette di carote sono cotte, andiamo a impiattare. Polpettine di carote, grazie e alla prossima ricetta.